Cari seguaci di Arxan Channel, erano anni che non rileggevo Yu Yu degli Spettri o Yu Yu Akusho scritto da Togashi, ricordo che quando lo lessi ero rimasto male del finale, infatti anni fa quando ne parlavo con i miei amici e quando anche ora parlo di Togashi dico scherzosamente che tanto lui pensava e pensa che mi frega di Yu Yu ho sposato Sailor Moon, penso sappiate tutti che sua moglie è la grandissima Naoko Takeuchi. Essendo appunto rimasto male per il finale, non ho voluto comprare altri manga di Togashi, anche se, qualora dovesse terminare Hunter x Hunter, forse andrò a comprarmelo per leggerlo. Ma veniamo a Yu Yu degli Spettri! L'ultimo volume di Yu Yu è uscito nel 2002 quando avevo 18 anni. Rileggendo da capo l'intera opera dopo anni e comprendendo la pressione che ha subito Yoshiro Togashi per il suo manga, posso dire che... Anche se la qualità dei disegni sono drasticamente calati, e solo un negazionista direbbe il contrario, posso dire che mi ha meno deluso di quanto pensassi, o meglio dire ricordassi. In fin dei conti, crollano le barriere create dall'ignoranza tra mondo spettrale e mondo umano e i nostri eroi proseguono le loro avventure. O almeno così lascia intendere l'autore in quelle tavole semivuote dopo averci fatto un quadro globale della situazione post torneo del mondo degli spettri. Morale? Ho rivalutato positivamente questo shonen della mia tarda adolescenza, rileggendolo con una mente più aperta e matura. E per finire, leggete anche voi Yu-Yu! Umorismo, mazzate e molto altro ancora in questo classico degli anni 90. Ciao!